Abbiamo ascoltato l'intervento della nostra collega Rosa, che si sta veramente spendendo tantissimo, come diceva prima, su due piani, quello dell'informazione dell e quello della formazione. Oggi cerchiamo, con questa iniziativa, di perseguirli entrambi e contestualmente. Naturalmente, sarà eh, questa scaletta che noi abbiamo concepito è molto aperta alle domande, alle vostre osservazioni, ai vostri spunti. Non vogliamo che sia una classica lezione quasi universitaria, se mi passano del termine, vogliamo invece che sia un evento fortemente interattivo. Per questo, alla fine di ogni sessione, di ogni argomento, ci sarà uno spazio di 5-10 minuti, a seconda appunto della lunghezza dell'argomento, nel quale potrete porci le, le, le, le vostre domande, le vostre curiosità e perplessità e cercheremo quanto possibile dal lato tecnico e dal lato politico di poterlo esaurire. L'evento si articola su una presentazione più generale che verrà fatta dalla dalle dottoressa Adriana Calì e dalla dottoressa Giorgia Gasbarro che ho il piacere di avere qui con noi oggi. E la dottoressa Calì in particolare si occupa di fondi strutturali di rappresentazione sin dal 2003 nel 2008 ha ottenuto anche un master in progettazione di sviluppo di database e nel 2012 un altro attestato di formazione professionale da parte dell'EIPA, European Institute of Public Administration e dal 2013 ha il ruolo di referente operativo del centro Europe Direct Lazio, uno di quei centri appunto di informazione menzionati dalla mia collega Rosa prima nel video e ha Finora ha avuto ben 18 pubblicazioni di articoli informativi su stampa locale e internazionale, riviste nazionali e monografie sull'argomento dei fondi. La dottoressa Giorgia Gasbarro a sua volta si occupa appunto di amministrazioni e politiche pubbliche, ha conseguito onolare proprio in questo all'Università della Sapienza e ha conseguito anche un master in project management presso la Business School del Sole 24 Ore e anche lei dal 2013 lavora stabilmente come consulente presso l'Ufficio Attività Internazionali del Fornes PA e anche collabora con il centro Europe Direct Roma allo sportello di informazione della Commissione Europea sempre appunto per diffondere le politiche e le opportunità dell'Unione sono due persone assolutamente molto competenti le ringrazio di essere qui con noi allora lascerò la parola successivamente per introdurre le nozioni generali dei fondi e per darci poi uno spaccato sui quattro temi che io ho menzionato precedentemente quindi agricoltura, opportunità per i giovani e per il turismo sostegno alle piccole e medie imprese e prima ancora però avrò il piacere di dare la parola al mio collega Marco Valli che è il nostro coordinatore in commissione controllo dei bilanci e che sta facendo un grandissimo lavoro di verifica, di supporto, di denuncia per lottare appunto contro le frodi al bilancio europeo perpetrate da vari stati tra cui noi, ahimè, come ci spiegherà Marco, occupiamo adesso eh, la prima posizione nella classifica europea, siamo maglia nera per il numero e la quantità di frodi ancora eh, denunciate dall'OLAF che è l'Agenzia la, antifrode dell'Unione. Ma prima ancora ho visto tra il pubblico il sindaco di Ardea, il, Luca Di Fiori e lo invito qui per un saluto eh, per, per l'evento appunto se ha il piacere di intervenire. Grazie, grazie dell'invito, eh, buonasera a tutti, un ringraziamento particolare eh, lo faccio a Fabio Massimo intanto perché eh, ha organizzato questo evento sul nostro territorio, io da sindaco eh, sono orgoglioso di un evento del genere e sono orgoglioso soprattutto di avere un deputato europeo e altri, ovviamente che ringrazio per la loro presenza e eh, non mi limiterò semplicemente a dire quattro parole, un saluto quest'oggi, ma se è possibile mi fermo per ascoltare perché, hai detto bene tu prima, la questione dei fondi europei, è un qualcosa di cui tutti i cittadini, tutti gli amministratori ne parlano, ma poi di fatto quando andiamo nell'atto pratico diventa tutto iper complesso, iper difficile e quindi se ci sono delle persone specializzate e che magari domani ci possono aiutare, noi abbiamo un rapporto diretto con Fabio Massimo, malgrado facciamo parte di schieramenti anche diversi, ma io dico in una condizione come quella di oggi, dove questo Stato continua a dire che non aumenta le tasse ma toglie a un paese come Erde ha 8 milioni e mezzo di euro di entrate corretti, immaginate che estrema difficoltà abbiamo per poter andare avanti, cioè vuol dire non abbiamo nessuna più forma di manutenzione. Poi ci dicono che toglieranno l'Imu sulla prima casa, ben venga, siamo felicissimi, ma ci dovrebbero spiegare pure poi come andranno a rifinanziare questo ammanco che abbiamo all'interno delle nostre amministrazioni. Quindi c'è qualcuno che ci dice che giornalmente ci leva le tasse, ma poi di fatto le tasse a chi le aumentano? la mettono agli enti locali, a noi cittadini, ai, ai comuni, questa è la, è la realtà e quindi il momento di sintesi, ovvero questo di oggi, di un incontro che si parla di fondi europei dovrebbe essere il momento più alto, anche se lo fanno gli amici di 5 Stelle ben venga chiunque si interessa di portare fondi sul nostro territorio e Fabio rappresenta per noi, ad Arda, l'Europa, ben venga e ben accetto noi abbiamo rapporti, lo dico giornalieri, però ci confrontiamo quando serve e ovviamente è il mio riferimento a livello, a livello europeo. Quindi voglio ringraziarvi per questo, ringraziarvi per questa iniziativa, eh, mi fermerò ad ascoltare con estremo eh, interesse e soprattutto cercherò di capire qualcosa per portare ovviamente sul nostro territorio più denari possibile. Mi dispiace, non ho visto Fucci con cui arriverà più tardi. Arriverà più tardi. Sì. Quindi bene, c'è un, già un, una serie di discorsi aperti. Noi tra Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno abbiamo 30 km di costa, che dovrebbe essere l'energia il motore dell'intero territorio, le fabbriche purtroppo ormai non vanno più perché il costo del lavoro è diventato una cosa esorbitante, io vengo adesso da un'azienda storica del nostro territorio che sta pensando di chiudere perché dice non riesco più a produrre, cioè produco ma non so a chi vendere e il costo del lavoro è una cosa pazzesca. Quindi bisogna in qualche modo che qualcuno si interessi prima di tutto di diminuire questo costo del lavoro, di facilitare l'entrata nel mondo del lavoro, di specializzare le persone per far sì che abbiano un ruolo all'interno del, del mondo del lavoro, in modo da facilitare tutto questo. È vero sì che servono i servizi, è vero che servono gli interventi, le manutenzioni le opere pubbliche, ma in una famiglia la prima cosa è il lavoro, è il denaro, è poter pagare quello che serve per i propri figli e per poter andare avanti, quindi eh, mh, non so se c'è una specifica che riguarda il lavoro quest'oggi, ma credo che sia una cosa di interesse unico, intanto noi le due città, Ardea e Pomezia, già collaboriamo di fatto su una serie di iniziative, speravo che ci fosse proprio per comunicarle insieme, ma credo che al giorno andremo in Consiglio Comunale per portare avanti un finanziamento delle ferrovie dello Stato sulla Campo Uh, sulla via Vallegaia, un investimento di 20 milioni di euro che Pomezia insieme con Roma Capitale sposta sulla Vallegaia per un motivo molto semplice perché ovviamente non necessitava Pomezia di una nuova strada ma pensate di rinforzare quell'arteria principale a livello industriale ma che oggi non è più soltanto a livello industriale ma è l'arteria principale dei due comuni per arrivare all'ospedale dei Castelli Romani che poi in realtà è anche l'ospedale nostro perché sta a 8 km dalle nostre città quindi una forma di collaborazione sia su questo sia sul progetto quello dell'area metropolitana c'è già, ben venga e quindi ecco perché c'è l'importanza dell'unione dei comuni, l'unire i comuni perché Perché a livello europeo si ha un maggior peso. Ecco quindi l'interesse da parte mia e vi ringrazio per l'invito vi faccio un grosso invocabile e un buon lavoro. Grazie. Grazie al sindaco. Beh, direi che...